Mangiavo con difficoltà, ma proprio con grande difficoltà. Mi sentivo a disagio perché non riuscivo a trovare una soluzione soddisfacente. Ero, come dire, una depressa dentale, sempre nascosta. Avevo questi problemi di masticazione che mi impedivano di masticare. Era veramente arrivato un momento in cui non la facevo più, ecco. Non riuscivo a guardare la gente in faccia di brutto.